Ciao a tutti, mi chiamo Paolo Biondani, eh, faccio il giornalista, mi presento brevemente, ho lavorato vent'anni quasi al Corriere della Sera alla cronaca giudiziaria, che è il reparto rogne pesanti del giornale, eh, c'era no, Tangentopoli quindi tutte le inchieste a eccetera eccetera, contemporaneamente tra il 92 e il 94 a Milano la cosa non è stata molto osservata dall'esterno perché erano tutti sopraffatti dal flusso di notizie continuo enorme che veniva dalle inchieste di manipulite, ma ci sono stati 2000, 2000 arresti tra il 92 e il 94 per associazione mafiosa a Milano, che è stato un fenomeno unico. E poi c'è stata una stasi e poi le, la, la, diciamo, le inchieste antimafia a Milano hanno ripreso molto… ci sono state nuove inchieste molto importanti negli ultimi 6-7 anni, a partire soprattutto dal 2010, infinito l'inchiesta sull'andrangheta. Non sono tanti giornalisti del… Uh, di Milano, di Roma, di zone, di territori non caratterizzati dalla presenza, dal controllo territoriale mafioso, occuparsi di storie di mafia, ma diventa come una specie di passione questo, eh, individuale. Dal 2007 lavoro all'espresso. E spesso lavoro insieme con altri giornalisti molto anche coraggiosi come Lirio Abate, che penso che conosciate, adesso ha dei problemi con il processo Maria Capitale, per cui c'è la scorta, poi c'è Giovanni Tizian, che tra l'altro è Emiliano ha una storia personale che fa particolarmente arrabbiare per quanto riguarda così la possibilità di una persona qualsiasi di poter vivere onestamente in un nostro paese, insomma e qui siamo qui a parlare di buona amministrazione per i beni per le aziende confiscate è il tema centrale secondo me della lotta alla mafia eh, nel senso che ehm, la magistratura come apparato repressivo può punire il singolo, la singola persona mh, in modo più o meno adeguato eh, ma il problema fondamentale è che quando l, la mafia entra nell'attività economica e l'attività economica con la mafia funziona perché ha dei vantaggi competitivi io penso che il problema più grosso riguardi le imprese mafiose e comunque le, le attività economiche controllate dalla mafia e questo tipo di attività economica finché è sotto il controllo mafioso ha dei vantaggi competitivi può far lavorare i dipendenti in nero non subisce o ha, ha pochissima, come dire contestazione dal punto di vista scioperi eccetera perché provvede a mantenere l'ordine con metodi anche intimidatori o violenti non ha il problema dello smaltimento dei rifiuti adesso un problema grossissimo è non ha il problema del finanziamento bancario in un momento di stretta del credito per tutte le imprese sane l'impresa mafiosa ha denari di provenienza illecita, a costo zero che anzi hanno un problema di ehm, di eccesso di denaro liquido e quindi paradossalmente il problema dell'abbordanza di come riciclarli. È chiaro che nel momento in cui arriva lo Stato, lo Stato deve eh, mettere in regola i dipendenti, smaltire i rifiuti correttamente, eh, non può più accedere al nero dell'organizzazione mafiosa creato magari col traffico di droga o con, la, con le estorsioni, quindi le imprese entrano in crisi e questo avvanta un messaggio terrificante al territorio colpito dall'aggressione mafiosa, perché il messaggio è con la mafia si lavora e con lo Stato non si lavora, Chiaro? E quindi è esattamente il contrario di quello che dovrebbe succedere. E siamo abituati a vedere queste problematiche, abbiamo studiato queste problematiche spesso per le aziende tipiche, diciamo, di alcuni settori tipici della penetrazione mafiosa come l'edilizia, calcestruzzi. Imprese grandi imprese di costruzione eccetera da qualche anno ci saremmo resi conto che c'è una prevasività della, delle associazioni mafiose in molti settori dell'economia che non si pensava che fossero eh, appetibili ricordo a caso eh, una delle ultime inchieste ha portato, di Milano ha portato al sequestro di uno dei più grandi call center italiani si chiamava Blue Call eh, dietro il quale c'era Andrangheta e tra l'altro aveva sede in Sicilia, lavorava per la regione Lombardia, sembrava completamente immune da possibili condizionamenti mafiosi. E quindi per dire un call center, no? come dire la, la, la tipica tipo di attività di servizio che si collega all'economia nuova eh, fondata sui computer che stiamo vivendo in questi anni. E, la prima persona che vorrei far parlare è Giuseppe Antoci che è presidente del Parco dei Nevrodi. Anche questa è un'attività economica, anche qui sembra impossibile che un parco possa essere eh, preda, mh, che possa essere obiettivo, che possa essere nel minino di organizzazioni mafiose. Quindi chiederei a lui, di. Mh, mh, è una storia straordinaria, lui ha, anche avuto, insomma, ha pagato duramente la sua onestà, nel senso che ha subito non semplicemente intimidazioni, ma hanno, insomma, gli hanno sparato contro. Proprio. E chiederei a lui proprio di raccontarci la sua storia. Grazie, buongiorno. Beh, questa è una storia eh, che dimostra che facendo semplicemente il proprio dovere e questo penso che debba un po' anche allargarsi eh, in generale non sono agli amministratori pubblici perché guardate quello che è accaduto, eh, lo commentavamo prima dall'altro lato, è accaduto che a un certo momento il Parco dei Nebrodi che era stato commissariato per dieci anni, io sono il secondo presidente in 23 anni, ci siamo resi conto che accadevano delle cose strane legate ai fondi europei. In buona sostanza ehm, le organizzazioni mafiose, le associazioni mafiose, ma questo non è un tema solamente dei nebrodi e non è un tema solamente siciliano, adesso spiegherò anche il motivo però parte da questa esperienza. A un certo punto un sindaco eh, dei comuni del parco mi racconta eh, di alcune pressioni per eh, fare i bandi eh, per l'affitto dei terreni Spiegandomi che dietro, di questo, cioè, dietro, dietro questa vicenda eh, c'era comunque un discorso un po' più ampio legato alle truffe ai fondi europei. Io ho approfondito eh, l'argomento e mi sono reso conto che, eh, e lo abbiamo anche poi eh, verificato, che c'era un metodo abbastanza, abbastanza chiaro, eh, un metodo mafioso abbastanza chiaro, che. Di fatto espelleva le persone per bene, gli agricoltori onesti, i ragazzi che volevano fare, eh, farsi un'azienda agricola magari per rimanere nel proprio territorio, in Sicilia e quindi non andare a lavorare fuori, a, a favore delle associazioni mafiose. Qual era il metodo? Il metodo era quello di eh, costringere gli enti pubblici in generale a ehm, fare i bandi per l'affitto. Tra l'altro la costruzione è relativa perché già l'ente è obbligato a cercare risorse all'esterno, quindi comunque faceva i bandi per sé. A quel punto creavano una società, oppure ce l'avevano già, mettevano dentro 4-5 nomi e soci di calibro mafioso importante. Primo effetto, le persone per bene, gli agricoltori per bene, non partecipavano al bando perché avevano paura. Ovviamente se qualcuno pensava di farlo gli facevano sapere di evitare o se qualcuno si metteva in mezzo magari lo ammazzavano. Tenete conto che nel territorio, solo in quel territorio di cui parlo, in dieci anni ci sono stati 18 omicidi non risolti, di cui uno di un sindaco ucciso a fucilate in faccia, sembra, pare, sto chiedendo la riapertura del processo, perché pare aveva cominciato a fare 2 più 2 su, proprio sulla concessione dei terreni. Qua, quindi il primo obiettivo era bandi monopartecipati, incrementi anche di un euro sulle somme, eh, sull'asta sull e quindi aggiudicazione. A quel punto utilizzando la norma sugli appalti che prevede che per le basi d'asta sotto soglia e per soglia intendiamo tutti gli importi inferiori a 150.000 euro basta l'autocertificazione quindi questi signori, tra virgolette, si autocertificavano di essere a posto loro, quindi l'azienda e i soci stessi dunque il bando si chiudeva e qual era il business che c'era dietro? tenete conto che faccio l'esempio di mille ettari Mille ettari eh, venivano pagati eh, 36,40 euro compreso IVA ad ettaro e su quell'ettaro attraverso le truffe alla GEA all'Europa riuscivano ad incassare da un minimo di 556 euro per ettaro a un massimo di 1300. Per fare due conti, mille ettari che sono nulla in confronto ai migliaia di ettari che ci sono in Sicilia ma anche altrove si pagavano 36.400 euro l'anno e se ne incassavano anche un milione tenete conto che i contratti molto spesso erano anche di durata 7, 8, 9 anni dunque un contratto valeva circa 8 milioni di euro moltiplicate queste mille ettere per tutti i migliaia di ettere che ci sono in Sicilia e non solo in Sicilia allora quando noi abbiamo capito questo meccanismo io ho pensato che l'unico modo per fermare questo affare era quello di togliere questa soglia. Quindi col prefetto di Messina abbiamo creato questo protocollo che oggi è esteso a tutta la Sicilia, è stato firmato a tutti i prefetti della Sicilia, dove abbiamo detto che da oggi in poi non c'è più soglia anche per importi di... 5.000 euro, ci vuole il certificato antimafia, anche un euro. Cosa abbiamo fatto però? Per capire se questo protocollo insomma, diventava veramente dirompente per come è diventato, insieme alla distrettuale antimafia di Caltanissetta io utilizzo gli unici 400 ettari del, del parco, perché poi eh, i terreni all'interno del parco sono anche di altri enti pubblici, ma la competenza per diretta era su questi 400 ettri, quindi faccio un bando e lo faccio scadere dieci giorni prima della firma del protocollo col prefetto di Messina. Metodo, costituiscono società, mettono dentro quattro personaggi e io dico agli uffici aggiudicate in maniera provvisoria. Faccio la firma del protocollo col prefetto di Messina, con tutti i sindaci e il presidente della regione e, e i due assessorati competenza, agricoltura e territorio l'indomani della firma scrivo al prefetto e dico ai sensi e per gli effetti del protocollo mi controlla questi nomi. Bene il migliore 416 bis associazioni di stampo mafioso quindi io revoco l'appalto la gara e li denuncio alla procura per false attestazioni ovviamente questo di fatto ha acclarato che il protocollo era devastante ma non ci siamo fermati a questo abbiamo cominciato a capire chi in quel momento aveva i terreni nelle mani vi dico solo che la prima, la prima istruttoria di 25 aziende ha provocato 23 interdittive antimafia con revoca immediata dei terreni e per fare nomi, visto che io sono abituato a farlo, parliamo in Sicilia, questo affare ce l'avevano nelle mani eh, il fratello di Rina, Santa Paola, la Stidda, insomma non c'è un posto in Sicilia. Perché questo affare in Sicilia è valso nella programmazione precedente 5 miliardi di euro e in Italia va, è valso 50 miliardi. Perché dico in Italia? Perché quello che sta avvenendo fuori è che questo tema siciliano, non più tema dei Nebrodi, ma tema siciliano, è un tema calabrese, è un tema campano, è un tema piemontese. Allora, la verità è che attorno ai fondi europei, parlo per la Sicilia, cosa nostra finanziava le famiglie dei carcerati, finanziava il mercato della droga, finanziava le operazioni immobiliari da 12 anni e nessuno aveva mai messo le mani su questo argomento. Ecco perché Antoci diventa scomodo. Non solo, ma c'è una particolarità immediatamente prima alla vicenda dell'agguato. Due fatti. Uno, e lì gli avvocati... Dei, delle, delle famiglie mafiose hanno giocato un po' sporco perché dicevano beh ma il protocollo di Antoci col prefetto è un atto pattizio quindi al Tar vinceremo, vanno al Tar il Tar non solo non gli dà la sospensiva ma gli dà un giudizio già di merito pesantissimo dove parla di infiltrazioni mafiose, di condizionamento delle aziende quindi loro subiscono questo contraccolpo tra l'altro confermato dal CGA giugno ma già avevano fatto l'agguato, ma nel contempo mi chiamano dalla regione Calabria e mi dicono Presidente noi stiamo facendo la legge sulla vendita terre dei terreni demaniali, come possiamo fare a mutuare il protocollo per evitare che vadano all'andrangata? Io ho ricevuto quella telefonata come decine nella giornata alla quale non avevo neanche dato peso, per cui ho detto vabbè fate questo, fate quest'altro, secondo me se fate questo li mettete fuori gioco. Risultato, dopo due giorni, all'Assemblea Regionale della Calabria viene bloccata la norma sulla vendita dei terreni demaniali, motivandola per mutuare il lavoro svolto dal Presidente Antoci contro le associazioni mafiose e quindi vediamo di attuare il protocollo. I giornali calabresi l'indomani, titoli a tutto, tutto spiano. Cosa voglio dire? Che appare chiaro che una cosa così forte e dirompente che mette le mani in tasca a Cosa Nostra su un affare che vale molto di più del mercato della droga perché parliamo del 2000% rispetto all'investimento quindi è una cosa folle anche l'andranca dice beh adesso arriva qua questo protocollo quindi adesso ci sono le indagini due procuratori di Reggio stanno verificando insomma, spero che a breve ci, essere, ci possa essere qualcuno che va a passare il resto della sua eh, della sua vita eh, in un posto più fresco di quello esterno però voglio dire al di là di questo allora il tema è, è uno quando alle associazioni mafiose, alle associazioni criminali in genere si mettono le mani in tasca in maniera pesante e soprattutto quando si passa dall'antimafia predicata che ci vuole i convegni, i libri, le scuole, ci vuole però bisogna passare spesso e continuamente all'antimafia praticata per poter andare poi nelle scuole dai giovani a raccontare i risultati della lotta alla mafia. E quindi io penso che eh, incontri anche come questo ci aiutano anche a raccontare i risultati che facciamo quando lottiamo questa gente. Perché il messaggio secondo me che deve passare sono due messaggi che io voglio, voglio qui eh, condividere con voi. Uno che la Sicilia ma quella in generale non ha bisogno né di simboli, né di eroi né di gente che, cioè, quando uno fa il proprio dovere e eh, Giuseppe Antoci ha fatto il proprio dovere e continua a farlo non fa nulla di eccezionale quindi noi dobbiamo eh, trasferire questo affinché voglio dire ognuno si senta anche eh, come dire, più spronato a fare il proprio dovere perché se passa il messaggio che per fare il proprio dovere la mafia ti ammazza, perdi la libertà tu e la tua famiglia, ognuno dice beh, forse qua è meglio che stiamo attenti a fare il nostro dovere no, ognuno un pezzettino di responsabilità ce la ritagliamo tutti e quando ce la ritagliamo tutti eh, come dire, diminuiscono anche le sovraesposizioni e questo è il primo messaggio che, eh, che io ritengo sia eh, fondamentale L'altro riguarda proprio la cultura della legalità e, e attraverso raccontare come magari si prendono dei fondi dedicati ai giovani, dedicati alle attività e allo sviluppo del territorio e si, toglie, si tolgono questi fondi alla mafia, alle associazioni mafiose e invece si trasferiscono al futuro dei nostri figli, quello è un altro messaggio che secondo me noi dobbiamo sempre trasferire perché e concludo, perché guardate, io lo raccontavo prima, eh, sono stato a una trasmissione televisiva l'altro giorno e ho sentito un'intervista di un prete che diceva beh, quando lo Stato non c'è, poi la gente si eh, rivolge al boss del territorio che gli dà subito le risposte e quindi diventa credibile. Allora, visto che attorno a questo problema che mi riguarda Gira anche la macellazione clandestina e quindi, voglio dire, eh, portare a, sui, nei piatti della gente eh, la carne malata. Cioè, allora io ho detto, e questo è il, messaggio, il secondo messaggio che dobbiamo passare, che questa è gentaglia, che questi non sono uomini d'onore. Perché un uomo d'onore, non inteso come mafioso, ma come uomo, per i propri affari non avvelena i nostri figli. Questa è gentaglia e il, il messaggio che dobbiamo far passare è che non sono gente credibile, sono gente così eh, vigliacca che davanti ai loro affari se ne fregano del futuro della gente e anche della salute. Ho parlato prima della. beh, ringrazio intanto il dottor Antoci perché, insomma, tra l'altro, come sapete, come dovreste sapere tutti, c'è stato un fatto bruttissimo che l'ha riguardato. Mi pare di ricordare che mentre tornava nella sede del parco, giusto? È stato insomma, avvicinato da una macchina, gli hanno sparato e si è salvato perché c'era la civetta dietro, non lo sapeva nemmeno, giusto? No, noi stavamo tornando da un convegno dove tra l'altro ero andato a incontrare alcuni giovani per, per dire che eravamo riusciti ad ottenere un finanziamento importante per una struttura che darà posti di lavoro in un territorio difficile e quindi era stata una bella serata. Noi scendevamo, era l'una di notte, hanno sbarrato la le due carreggiate con dei massi. Io ho sentito solamente i ragazzi della scorta che dicevano che ero dietro, che mi ero addormentato, cosa sono questi massi. Sono cominciati ad arrivare... Eh, fucilate contro la macchina, loro hanno tentato di colpire la macchina alle ruote, il caposcorter era riuscito, l'autista un po' a fare già marcia indietro, quindi non sono riusciti, hanno preso lo sportello. Ma l'obiettivo era quello di continuare a sparare per farci scendere o in ultima ipotesi avevano già, hanno ritrovato quattro bottiglie Molotov perché volevano dare incendiare la macchina per costringerci o a scendere o a morire bruciati. C'era un'altra macchina della polizia che era venuta a questo convegno che si era fermata ma non era di scorta a me, io grazie a Dio avevo una macchina blindata eh, che è arrivata, eh, è partita dopo dieci minuti eh, ed è arrivata proprio mentre trovando questa gente con i fucili imbracciati, quindi si è innescato un conflitto a fuoco eh, e quindi grazie a Dio mi hanno riportato a casa. Io vorrei dire una cosa, eh, guardate che le nostre forze dell'ordine. Cioè io oltre alla Polizia di Stato non solo devo la mia vita, ma guardate che questa è gente eh, preparata, eh, intelligente, che fa questo mestiere perché ha fatto un giuramento e perché ci crede. E io penso che dobbiamo essere riconoscenti veramente a queste persone che rischiano la vita insieme a persone che hanno fatto una scelta eh, di portare sui territori legalità ma anche sviluppo. Lucio Guarino è direttore del consorzio sviluppo e legalità che si è particolarmente distinto nell'aiuto alla sopravvivenza, al fatto di far restare sul mercato soprattutto aziende confiscate o sequestrate o confiscate. Vi faccio un esempio in modo che sia chiaro di cosa stiamo parlando. Vado in Sicilia a fare un pezzo 4-5 anni fa proprio sui beni confiscati, nato dal mio ideo in un momento in cui non ne parlava nessuno. E quindi facciamo la solita banca dati con l'agenzia nazionale dei beni confiscati scopriamo che l'agenzia ha dati vecchi allora cerchiamo di integrarla, eccetera eccetera grazie anche per paolo romani eccetera e chiedo alcuni casi esemplari incontro una, uno dei dirigenti del consorzio legalità e sviluppo e non, non mi ricordo il nome ma l'ho intervistato poi e, e mi spiega che c'è il problema di cui parlavamo prima cioè l'impresa che torna legale perde i vantaggi competitivi, chiamiamoli, del fatto di, vivere, di poter vivere in un ambiente criminale e con, di usa, poter usare metodi criminali. Ma c'è un problema anche più sottile, mi dice, e mi fa l'esempio di una torrefazione che era di proprietà dei fratelli Graviano, che sono boss della commissione, cioè proprio boss di... Capimandamento e sono tra l'altro condannati con sentenza definitiva come mandanti dell'omicidio di non Per intenderci, e sono proprio stragisti. Adesso la nuova indagine su Via Meglio, addirittura salta fuori che il, tutta l'operazione Scarantino serviva a distogliere l'attenzione dalla loro cosca, che furono loro proprio a organizzare i Graviano personalmente a organizzare la strage di Via Meglio. Questo in base a quanto dico, c'è finalmente il pentito vero dell'inchiesta su Via Meglio e c'era questa torrefazione, mh, torrefazione di caffè, questa torrefazione di caffè lavorava per la regione Sicilia, l'aeroporto di Palermo, eh, una serie di enti pubblici, una grande banca, eh, una grande banca con quindi dei filiali in tutta la Sicilia e finché era mafiosa dei Graviano, con prestanome, lavorava alla grande, cioè vendeva caffè dappertutto viene sequestrata e confiscata, viene data in gestione a un ottimo avvocato il quale disperato si vede tutte le banche, tutte le banche che gli chiedono il rientro dei, cre dei crediti da un giorno all'altro e si vede tutti gli enti pubblici che quando c'era la mafia non facevano niente che gli chiedono, che mh, brigano per, per fare la revoca dell'appalto. Quindi non stiamo parlando di eh, impresa che gode dei vantaggi della competitività criminale stiamo parlando di un'impresa mafiosa che godeva vantaggi in una situazione di apparente legalità quindi è un problema particolarmente complicato questo della sopravvivenza chiamiamola dell'azienda mafiosa, io chiederei appunto un, un, un esame di questo problema sì grazie prima di rispondere vorrei riallacciarmi a quanto ha detto, ha detto Giuseppe Antoci come lui sono siciliano al di là delle vicende che lo hanno interessato personalmente la storia che ha dalla storia che ha raccontato Giuseppe Antoci possiamo trarre come possiamo dire, due insegnamenti che di fatto poi sono constatazioni amare di quella che è la realtà siciliana ma penso che è un problema che è paradigmatica di una realtà che ormai a livello nazionale abbiamo un po' dovunque la prima Basta spostare la pietra di poco per scovare verminai. Nel momento in cui loro pubblicano un bando e verificano chi c'è dietro l'istanza, hanno, sem hanno semplicemente scostato di un poco una pietra. La seconda eh, indicazione è che nel nostro ordinamento giuridico in Italia gli strumenti di contrasto per contrastare e per prevenire il crimine organizzato ci sono. Abbiamo una legislazione all'avanguardia a livello nazionale e a livello mondiale, scusate. perché attraverso lo strumento delle informative prefettizie esistenti nel nostro ordinamento dal lontano 1998, loro, loro hanno scovato il verminaio. E quando parlo di verminaio faccio riferimento non soltanto alla presenza del crimine organizzato in particolare le cosche, le cosche eh, siciliane perché assai spesso in questo momento storico attorno al tavolo per la spartizione e la gestione delle attività illecite non c'è soltanto l'organizzazione criminale cosa, cosa Nostra e proprio perché la nostra legislazione antimafia è una legislazione di avanguardia e anche avanguardia ed è purtroppo ancora oggi, do a distanza di vent'anni avanguardia, sono l'avanguardia le, le che diciamo non, non diventano mai storia di ordinaria, la legislazione in materia di gestione di beni confiscati al crimine organizzato. Voi sapete che questo tipo di legislazione viene introdotta grazie, più che intuizione, grazie all'esperienza di Pio La Torre, eh, parlamentare della Repubblica, sindacalista corleonese, che perde la vita per quella legge ed è una legge datata 1982, una legge che sostanzialmente introduce non soltanto il reato dell'associazione a delinquere di stampo mafioso, il cosiddetto 416 bis, prima non si puniva l'associazione a delinquere in quanto, in quanto tale di stampo mafioso, ma soprattutto introduce la normativa sulla gestione dei beni confiscati, perché Violatorre Torre sa che soprattutto applicata all'organizzazione criminale Cosa Nostra, per il siciliano investire i proventi illeciti anche in terreni, in aziende, in fabbricati, anche di modesto importo nel territorio, aumenta a livello esponenziale il loro potere di controllo del territorio. La mafia deve fare vedere come e quanto grande è il suo potere. Proprio per questo la tematica sottopostami è assai delicata perché se si perde su quel fronte si produce un effetto devastante perché si finirebbe per avvalorare quelle opinioni comuni che esistono ancora come ci racconta Giuseppe il motivo l'affermazione di quel parroco che quando quei beni, li aveva la mafia, le, avevano le organizzazioni criminali producevano lavoro, senza, senza valutare ovviamente che le organizzazioni criminali per definizione sfruttano la forza lavoro per operare, e qua ci riallanciamo ad una delle criticità sulla gestione delle aziende confiscate, quando quel bene passa nelle mani dello Stato, lo Stato non è capace di creare occasioni di lavoro. Quindi, la delicatezza della, de, derivante dalla effettività di quella legislazione è assoluta, è assoluta. Sulla, sul fronte beni confiscati bisogna distinguere gli immobili dalle aziende perché sul fronte degli immobili possiamo dire che ormai in Italia ci sono tante realtà che applicando strumenti messi a disposizione dal legislatore riescono a ridare dignità al proprio territorio attraverso l'utilizzo di quei terreni confiscati. A mio modestissimo parere, e sostanzialmente dal 1999 che mi occupo di questa questione del riuso dei beni confiscati nel Corleonese, dei beni immobili confiscati, posso dire da tecnico, perché io sono un segretario comunale, che quella normativa è una normativa assolutamente efficace quella normativa sotto il profilo dei beni immobili è normale che occorre comunque adeguarla ai tempi in alcune realtà ripeto è ancora avanguardia ancora quella normativa non è applicata quando parlo di mancata applicazione della normativa faccio riferimento alle pubbliche amministrazioni perché quella normativa la devono applicare le pubbliche amministrazioni innanzitutto i comuni innanzitutto i sindaci diverso giudizio ho sulla questione delle aziende confiscate non me ne sono occupato direttamente ma essendo la materia unica, alla fine operando sul fronte dei beni confiscati, devi analizzarla, devi verificare, devi an poi anche analizzare gli effetti prodotti ed uno dei primi problemi, che, ripeto, emergono chiaramente, è quello che tu hai detto. Il limite di quella normativa è il seguente. L'organizzazione criminale, nel momento in cui gestisce un'azienda, un'azienda, un, azienda, un, azienda, un bene aziendale, opera ovviamente totalmente fuori dalle regole del mercato. Mancato pagamento dei contributi. I fornitori sostanzialmente applicano, diciamo, prezzi di favore. Sostanzialmente i costi della produzione sono vicini allo zero. Il sistema creditizio ti apre le porte. Sono tre piccoli esempi. Nel momento in cui quel bene passa allo Stato... Il sistema creditizio ti chiude le porte, ti sbarra le porte, l'amministratore giudiziario per conto dell'autorità giudiziaria soprattutto nella fase del sequestro deve confrontarsi, deve rimettere giustamente e ovviamente le regole di legalità all'interno della gestione quindi deve mettere in regola gli operai e già ci sono le prime organizzazioni che alzano la mano, non si erano mai lamentati in passato, organizzazioni sindacali, ah guardate c'è questo operario di essere messo in regola, quest'altro pure, è giusto. I fornitori, i fornitori cominciano ad applicarti i prezzi di mercato. Uno degli esempi sintomatici e paradigmatici è la vicenda della Calcistruzzi e Ricina, dove un buon prefetto ebbe per superare queste criticità con uno sforzo immane perché sono dati cogenti a mio modestissimo parere difficilmente superabili ossia ci vuole per applicarlo all'intero sistema uno sforzo immane di tutte le articolazioni della Repubblica per garantire la sopravvivenza di queste aziende. Mi ricordo che un prefetto della Repubblica, il prefetto Finazzo sulla Calcestruzzi cercò di imporre, fra virgolette imporre nel senso di consigliare vivamente alle amministrazioni locali che dovevano far, facevano appalti per lavori pubblici, qualora la Calcestruzzi Ricina passata nelle mani dello Stato avesse praticato prezzi più favorevoli e praticava prezzi più favorevoli, di inserire nei bandi di gara, di assegnare, non dico una priorità perché non era una priorità, ma di sentire se la Calcestruzzi era e Ricina era disponibile ad eh, fornire appunto il calcestruzzo alle imprese che avrebbe dovuto eseguire lavori pubblici e mi ricordo ai tempi lavorava a Castellammare del Golfo che era sciolto per mafia eh, ah, è una clausola che viola i principi della libera concorrenza cioè si innescò un meccanismo di rifiuto, di rigetto della soluzione ideata da quel prefetto della Repubblica ma era come possiamo dire, una soluzione fra virgolette estemporanea che cercava di eliminare una delle tante criticità che oggi chi gestisce aziende confiscate per conto ovviamente dello Stato è costretto a confrontarsi ripeto, per un semplice principio perché quando era gestita dalla mafia operava quell'azienda fuori dalle regole del mercato con totale abbattimento dei costi della produzione quindi essendo la tematica ripeto, assai, assai, delicata, assai delicata è come possiamo dire mh, comprensibile che il legislatore quando vara quella legge perché sempre si fa riferimento alla legge 109 del 96 voluta dall'associazione libera e che aveva come scopo ultimo quello di tutelare il posto di lavoro di coloro i quali operavano nell'azienda confiscata per non fargli perdere il posto di lavoro, vi devo dire che dall'applicazione pratica sotto questo profilo delle aziende confiscate, come possiamo dire, i risultati sperati non si sono ottenuti. Ripeto sempre l'esempio della calcestruzione di Cina, è uno degli esempi più forti di cooperative, di lavoratori dell'azienda confiscata che si sono messi assieme per poter gestire a regime, a regime perché poi, il problema è la gestione a regime, non soltanto durante la fase del sequestro e della confisca di quell'azienda, se vogliamo tutelari, tutelare i posti, i posti di lavoro. a me, e mi auguro di essere, di essere smentito, sotto questo profilo, nonostante gli enormi sforzi da parte dei, dei tribunali, quindi della magistratura, del mondo dell'associazionismo, eh, dalle organizzazioni sindacali, degli enti locali nei limiti delle proprie competenze, i risultati sono ancora modesti, però io non voglio concludere il mio intervento diciamo, con, questo, con, questo, con, questo, con questo messaggio, il legislatore è nelle condizioni, perché lo ha sempre fatto, di modificare, di innovare anche con delle visioni diverse, assai difficile comunque, soluzioni difficili da individuare, però... Quello che voglio dire è che il segmento relativo alla gestione dei beni immobili confiscati, che è quello di trincea sostanzialmente, perché è quello che coinvolge direttamente le municipalità, il mondo dell'associazionismo, ad oggi quel meccanismo funziona e funziona bene. Bisogna semplicemente, e ritorno allo strumento delle informazioni prefettizie, occorre semplicemente che i funzionari della Repubblica, ossia coloro i quali sono chiamati ad applicare le leggi, le applichino quelle leggi e le applichino, come possiamo dire, a, non perdendo di vista, vista l'obiettivo che rientra nei doveri del pubblico dipendente, non soltanto del magistrato, non soltanto del rappresentante delle forze dell'ordine, ma soprattutto rientra nei doveri del dipendente pubblico, del dipendente della, delle amministrazioni locali come deputati a governare il territorio per carta costituzionale del governo di prossimità. Compito è della politica, e dei funzionari pubblici, delle amministrazioni locali, è anche quello di contrastare il crimine organizzato, applicando gli strumenti che il legislatore gli mette a disposizione. Grazie. Le conseguenze del carattere mafioso di un'impresa sono poi devastanti anche al di là dello stretto ambito tipico dei delitti di mafia. E, mh, mi viene in mente un'inchiesta di mh, fine anni 90, poi mh, trasformata in sentenze definitive di condanna, in cui c'era una grande impresa del, del Nord, il gruppo Ferruzzi Gardini, che era sceso a patti con l'organizzazione mafiosa e praticamente pagava sistematicamente il pizzo e mi pare che li abbiano condannati proprio per concorso esterno, i tre, tre dei massimi dirigenti di questa impresa e quindi stiamo parlando di una delle più grandi imprese italiane per intenderci e il modo per pagare il pizzo era risparmiare sulla qualità del cemento quindi per pagare il pizzo tu facevi un cemento di qualità più scadente, risparmiavi sui costi e quel costo diventava la provvista per pagare la, la tangente, insomma per pagare il pizzo alla mafia. Poi, a distanza di alcuni anni, cominciamo a vedere i viadotti siciliani che cadono o i viadotti di Lecco che cadono. No? Non c'è ancora un chiaro rapporto di causa-effetto tra le due cose, poi immagino perizie tecniche sarà un macello, però indubbiamente c'è il prima e c'è il dopo e vedi che la qualità della del prodotto proprio poi che viene offerto sul mercato è una qualità pericolosa, quindi c'è anche un problema di questo tipo. E alla professoressa Stefania Pellegrini chiederei un quadro più generale, cioè eh, qui siamo in Emilia, eh, c'è stata per anni l'illusione che il problema dell'organizzazione memfioso riguardasse solo alcune regioni, o che in altre regioni si diceva portano solo i soldi quindi come dire benvenuti perché portano i soldi sono come degli investitori eh, lei ha diretto dei, dei, delle ricerche di ottimo livello sulla da una parte la diffusione dell'organizzazione mafiosa in particolare in Emilia adesso finalmente c'è anche una grande inchiesta di cui dovrebbe esserci il dibattimento in corso mi pare dall'altra parte mi piacerebbe anche che parlasse del problema avete affrontato insieme anche con avviso pubblico eccetera sulla criticità nella gestione delle aziende confiscate. Bene grazie. Eh, sì per forse è la prima volta eh, devo intervenire come ricercatrice e non come docente no? perché di solito dico, ma è il corso di mafia antimafia ma il master e io porto un po' l'esperienza della mia come docente e eh, devo sottolineare perché comunque docente rimango nel 50% della, della mia identità è quello. L'esperienza um, di Peppe Antioci è l'esperienza um, eh, che eh, io prendo come riferimento um, all'interno dei miei corsi universitari, non parlo del master, cioè quello dell'antieroismo, dell'antimafia, che è fondamentale. Eh, lo diceva Peppa, lo diceva Lucio prima, è fondamentale, cioè nel senso di non pensare che l'antimafia sia il retaggio di un soggetto comunque che ha un ruolo istituzionale, che esponendosi diventa un, uh, un martiro o un eroe. Eh, loro lo fanno e lo fanno nella loro quotidianità, nell'esercizio delle loro funzioni, fanno il loro dovere, loro sentono di fare il loro dovere, poi noi li vediamo come eroi. Però in realtà è proprio questo il messaggio che va trasmesso ai giovani, cioè nel senso dell'antieroismo, noi abbiamo avuto qui, adesso non l'ho vista, non so se è già stata spostata la Meari di Giancarlo Siani, Giancarlo Siani è anche lui un simbolo dell'antieroismo del giornalismo, un ragazzo di 26 anni che faceva semplicemente il suo lavoro e lo faceva... Eh, in modo serio, faceva il giornalista il giornalista, no? nel senso questo faceva, non, non, non faceva il giornalista eroe e questo è un elemento, eh, un elemento um, importante e, e, e fondamentale. Eh, le ricerche, gli studi servono mh, per noi ricercatori per dare un rimando e per far crescere i nostri studenti, che, so, che è la nuova generazione, che sono la generazione de, de, de, eh, che più assorbe, eh, che mh, è eh, come dire, ancora eh, estranea a certe dinamiche, che ha ancora la passione di voler cambiare il mondo, eh, e quindi a loro va trasmesso tutto questo, questo anche questi esempi di quotidianità e eh, di antieroismo. Eh, qui serve a questo la ricerca. La ricerca serve anche per eh, capire, No, che come le normative funzionano, se funzionano, perché non funzionano e un rimando di tutte queste problematiche a livello normativo. Eh, è questo che serve. È ovvio che io sono contraria alla, alla, cioè agli interventi sporadici eh, di convegni fatti una volta all'anno, ma un percorso ehm, strutturato permette anche di elaborare ehm, anche modifiche che possono essere modifiche migliorative della normativa in corso, che sicuramente è all'avanguardia a livello mondiale e internazionale. Eh, che va migliorata, nel senso non possiamo dire oh, come siamo bravi, siamo i primi, perché nell'applicazione quotidiana ci rendiamo conto che ci sono molte problematicità. Eh, la questione della, eh, di cui parlava Piantioci è fondamentale anche la questione dell'abuso eh, dell e della, della truffa di fondi comunitari è questo elemento fondamentale riferendomi proprio al discorso normativo eh, io so per certo perché ero presente che il consigliere Balsamo eh, alla riforma, mh, la riforma che adesso è ferma in Senato la riforma del codice antimafia, aveva proposto un emendamento inserendo proprio l'estensione delle misure di prevenzione, cioè il sequestro, a reati di truffa eh, sul, mh, dei, fondi, dei fondi comunitari, che è, ritengo sia eh, un, un elemento mh, cioè, come dire, rafforzativo di questo strumento che già viene esteso ai reati contro la pubblica amministrazione alla, eh, non è poco, che viene esteso anche alla, ehm, eh, ad esempio alla, agli evasori, agli evasori fiscali, insomma, non, eh, uno strumento che sta dando degli, degli, degli si sta dimostrando estremamente efficace. Ehm, è difficile, eh, sempre per quanto riguarda eh, far, eh, continuare l'attività delle aziende confiscate e farle eh, o perlomeno ristrutturarle perché possano partire, perché molto, specola, così adesso la meari. Eh, perché, eh, molto spesso queste aziende eh, non hanno una certificazione antimafia, sembra una follia. Ma a volte le aziende sequestrate non possono partecipare agli appalti perché non hanno la certificazione antimafia. Allora se c'è il, eh, se ne parlava poi ieri al master che dirigo, se c'è il, eh, il, il, il presidente del tribunale delle misure di prevenzione che dice, no, dice il prefetto, guardi che stiamo parlando di un'azienda che sta, eh, cioè che è un'azienda che, che sta vivendo anche in fase di sequestro, sotto il monitoraggio dello Stato, forse è il caso di riconoscere un una certificazione antimafia per poter permettere la, la, la, la, la partecipazione agli appalti, altrimenti vengono escluse anche dagli appalti pubblici. Questo è un elemento che a volte si sottovaluta, ma è veramente una follia pura. Ehm, entro nella veste del ricercatore, questa ricerca che abbiamo realizzato... Una partnership eh, molto interessante eh, perché già proprio la natura dei partecipanti a questa, a questa ricerca eh, hanno, hanno creato i presupposti per la premessa e per le conclusioni. È una partnership molto estesa, l'Arci, eh, Viso Pubblico, CGL l'Università di, di Milano, io che appunto come um, Università di, di Bologna e, e, um, e personalmente come ricercatrice. Um, abbiamo voluto capire innanzitutto la situazione delle aziende confiscate eh, in, in Italia, confiscate, anche se il problema va anticipato e dobbiamo... Um, in, anche con i beni ma anche con le aziende intervenire assolutamente sul sequestro e non possiamo permetterci di arrivare alla confisca, neanche alla confisca di primo grado, bisogna intervenire immediatamente, però noi abbiamo dovuto comunque eh, basarci su un dato che era un dato cer certo, che era un, che era un dato fermo perché altrimenti rischiavamo di, ehm, eh, di non avere un dato realmente attendibile. Ehm, quindi eh, abbiamo pensato di unire una, ehm, dare una dimensione quantitativa no, del fenomeno, però accostandola ad un'analisi qualitativa. Quindi quantitativa, a capire, una m, mappatura delle aziende confiscate in Italia. Ehm, ma non a livello numerico, perché giustamente, eh, come dicevi, noi ovviamente abbiamo fatto riferimento ai dati dell'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati, come gruppo di ricerca europeo ci cioè abbiamo messo sei mesi ad avere i dati, sei mesi. Questi dati che sono arrivati sia a me che, che a, a Luciano eh, Silvestri, cioè, erano dei dati che ci abbiamo messo veramente mesi da elaborare ad elaborare, a scremare, a aggregare, per avere un dato puro su queste aziende. È ovvio che nel momento in cui abbiamo avuto questo database gigantesco eh, abbiamo capito che non era tanto il, la, la quantificazione del dato, ma era anche l'analisi qualitativa. Quindi noi non possiamo quantificare veramente realmente quali sono le aziende confiscate. Per quale motivo? Perché noi abbiamo l'agenzia che ehm, monitora, dovrebbe monitorare o comunque ha i dati, che sono dati interni, che non pubblica, ma li ha i dati, sulle aziende eh, che sono confiscate attraverso lo strumento del eh, sequestro di prevenzione. Ma tutti i sequestri penali, che sono il 50%, noi non li abbiamo, perché i, i tribunali penali non trasmettono questi dati. Ed è, a, forse più del 50%, quindi quantitativamente eh, è importante dirlo, è, è praticamente impossibile avere una quantificazione, ma a livello qualitativo sì, cioè capire dove investe la criminalità organizzata, è il discorso che facevi prima tu, cioè mettendo insieme tutti questi dati a livello proprio di campionatura, perché bene o male noi abbiamo dati ufficiali e li abbiamo elaborati, ci sono ancora dei settori privilegiati? O ci sono dei settori che in realtà stanno eh, diventando dei settori che vengono aggrediti dalla criminalità organizzata? E come, come si sposta la criminalità organizzata? Cioè nel momento in cui vediamo i, le aziende verso il nord, in quali settori i, eh, investe la mafia nel nord? Ed è veramente impressionante, potrebbe sembrare banale, ma un conto, eh, direi, ehm, elaborare questi pensieri un conto vedere il dato io sono comunque una ricercatrice ma sono sempre stata empirica quindi mi sono sempre occupata di dati cioè io con i dati alla mano faccio poi delle elaborazioni eh, applico delle teorie dei dati e poi arrivo a delle conclusioni non sono eh, una teorica pura ed è impressionante vedere come nelle diversi territori nelle diverse zone la tipologia di investimento della mafia è esattamente lo specchio dell'economia, quindi vuol dire che la mafia va a colpire l'economia dove l'economia è forte di quelle regioni, di quei contesti ed è incredibile vedere come al nord in realtà sono ehm, imprese che ehm, fanno riferimento alle, ehm, al mondo del terziario che fanno riferimento anche all'attività ehm, di servizio alle imprese, eh, tutto quel mondo dei libri professionisti poi in realtà, servizi alle imprese, eh, come la sanità, come ehm, tutti i mm, servizi informatici per le imprese o quant'altro. E qui è, è incredibile vedere, verificare il fatto che la criminalità organizzata ha avuto la capacità di intervenire sui settori forti mantenendo dei monopoli perché noi vediamo in Calabria, in Sicilia ovviamente il, il, il, il movimento terra, i classici, no? comunque anche il commercio e ehm, anche la, la, la, tutto il mondo dell'edilizia ed è interessante, cioè, questo è l'elemento secondo me, a livello quantitativo cioè di mappatura che è eh, sul quale bisognerebbe lavorare, anche sulla tipologia di azienda. Cioè è possibile che noi abbiamo, nella stragrande maggioranza, non sempre comunque è stato emerso, che la, ehm, la mafia quando deve costituire comunque un'azienda crea un SRL. No? Perché sono comunque le tipologie aziendali che sono, si costruiscono con poco e sono più agili nella Costituzione e anche nel, nel mantenimento, non c'è la responsabilità no, del. Eh, del, del um, del, del socio, no, dell'azienda, la risposta aziendale, quella personale è, è separata e quindi la stragrande maggioranza, però noi se arriviamo al nord abbiamo delle SPA, abbiamo delle quote aziendali di SPA, abbiamo delle cooperative e quindi anche questo è tutto uno stravolgimento, è, è tutto un cambiamento, perché è questo motivo? Perché in realtà nel nord la mafia non è che costituisce nuove aziende ma si va a inserire nelle altre aziende quando trova degli imprenditori che naturalmente sono disposti a condividere diciamo la propria attività con la criminalità organizzata e il discorso dell'usura che in realtà è un'usura che sappiamo tutti che non viene più non ha il corrispettivo con gli interessi no, eh, d'altissimo li livello anzi interessi che chiede la criminalità organizzata sono competitivi col sistema no, ordinario cosa chiede chiede quote aziendali. No, in cambio, quote aziendali e attraverso quelli erode sempre di più l'azienda e l'azienda nel giro di poco naturalmente viene, ehm, viene completamente giusta dal crimine organizzata. Un altro ehm, un percorso che si sta facendo a livello giudiziario è che adesso gli imprenditori, nel momento in cui si è capito che gli imprenditori, che i, i libri professionisti, la zona grigia si chiamava, veniva intesa come qualcosa di esterno, che, era, eh, che poteva comunque aiutare, appunto, secondo i principi del, del concorso esterno, a eh, ehm, sostenere e incrementare la criminalità organizzata, allora si interveniva con eh, il concorso esterno. Ora si è capito che questo sistema che è esterno allo zoccolo del duro della mafia è sistematico, cioè nel senso che è elemento fondante la criminalità organizzata, come si dice, appunto, dice sempre andando alla chiesa, la forza della mafia sta al di fuori della mafia e adesso iniziano ad arrivare incriminazioni per 416 bis per questi imprenditori, per questi professionisti, perché sono fondanti tutti gli affari. Parte ehm, diciamo, quantitativa che ho eh, gestito, gestito io e coordinato io appunto con l'aiuto della della CGL naturalmente, che per me è stata fondamentale anche per, per uno, uno scambio di opinioni anche sull'analisi dei dati e dei settori. Eh, abbiamo fatto anche un questionario eh, che è stato, al quale sono stati sottoposti eh, tutti i presidenti delle misure di sezione di tutti i tribunali, eh, più un campionamento di eh, amministratori giudiziari per comprendere e capire quali sono le problematicità ma anche quali sono le buone pratiche. Perché in realtà è vero che ci sono tanti problemi, che la norma crea molti problemi, però lo sappiamo tutti, che noi non possiamo limitarci a un'applicazione rigida della norma, perché altrimenti rimaniamo bloccati, ma in tutte le norme. L'applicazione deve essere un'applicazione oculata, deve essere un'applicazione intelligente e le buone pratiche possono anche far superare queste problematiche che, che tutti i giorni emergono nella gestione anche delle stesse, delle stesse aziende. E quindi questo questionario è stato uno strumento molto, molto, molto interessante, elaborato nel quale sono emessi dei punti centrali che sono stati confermati nella parte qualitativa, Dieci aziende. Considerate che queste, um, tutti questi dati sono stati trasmessi all'Union um, all Camere, abbiamo avuto. Del, ehm, tutti i dati che riguardavano un po' i bilanci delle, delle aziende su questo grande numero sono stati ehm, individuati 10 casi studio sul quale sono state fatte delle, delle indagini ehm, sul campo da parte dell'Università di, di, di Milano coordinate da Nando eh, dalla Chiesa e eh, per capire quali sono gli elementi positivi e gli elementi negativi di buon funzionamento, di successo o di, um, o di fallacia delle, delle, delle gestioni. Eh, I dati sono reali, nel senso una percentuale altissima delle aziende chiudono, però togliamo le aziende che sono mafiose e che quindi vanno chiuse. Tutte le aziende mafiose che in realtà eh, si presentano come tali, che non, non, non, non hanno quella determinata connotazione che ci dà il Codice Civile e vanno comunque chiuse, perché sono uno strumento della criminalità organizzata e vanno chiuse. Abbiamo tutte le, le, le, le aziende che sono, aziende, eh, che sono cartiere, qui in Emilia Romagna tantissime, che vengono costituite appositamente per le frodi, per le frodi Carosello, che in realtà sulla carta sono... Aziende, ma in realtà non c'è nulla e quindi quelle vanno chiuse e aggiungiamo quest'altra percentuale. Ci sono però altre aziende che in realtà hanno questo vizio di origine del finanziamento di base della criminalità organizzata ma che poi sono entrate nel mercato e eh, è, lì, è lì la, la, la, la, la, la sfida no? e, e hanno comunque un sistema che si è legalizzato che comunque ha un sistema eh, di, eh, um, di mercato che non è completamente ehm, eh, viziato dal mercato che eh, eh, descriveva descrive Lucio. Allora lì cosa dobbiamo fare? Dobbiamo abbandonare a loro stesse? Lì che cosa dobbiamo fare? È vero che molto spesso i dipendenti di aziende confiscate sono comunque soggetti che sono stati ehm, assunti Assunti, che lavorano in quella perché non è che c'è cioè, l'assunzione è comunque c'è, non c'è, che lavorano in quell'azienda solo perché eh, sono, co, ci sono collegamenti praticamente di, di clientelismo e, e quant'altro. Però è gente che eh, vive in quel contesto che non può essere abbandonata a loro stessa. Non è possibile, non è, non è pensabile. Eh, allora, co, come Qual è l'elemento, tutti gli elementi di fallacia li, abbiamo, li sappiamo, li hai elencati anche tu benissimo. Qual è l'elemento che fa funzionare le aziende? Allora, noi l'abbiamo individuato sia nella fase qualità, quantitativa, l'abbiamo confermato nella fase qualitativa, è un concetto che è emerso, dalla, dalla, che mi sembra che sia il concetto, vero per Paolo, che è, è, è quello al quale siamo tutti, siamo tutti giunti: cioè quello di imprenditore collettivo che secondo me come dire, la, lo ha coniato ovviamente eh, il nostro faro che in, quel, eh, in quel è stato comunque nando dalla chiesa ed è quello. Cosa vuol dire impenitore collettivo? Vuol dire che è un'azienda che deve rientrare nel mercato, non ce la fa da sola, non ce la fa da sola con solo l'amministratore giudiziario, l'amministratore giudiziario è un commercialista, è un avvocato, è in realtà che non può, cioè che ha ben altro da fare nel senso che gestire e riprendere in mano tutto il bilancio di un'azienda che ha avuto dei problemi non è semplice, ma deve mh, creare una nuova rete, eh, magari cambiare completamente no, l'indirizzo di mercato. Allora lì ci vuole l'imprenditore collettivo, cioè la collettività, il ruolo importante dei sindacati. Con questi lavoratori ci si deve parlare, bisogna far comprendere a loro che cosa stanno vivendo e che loro sono fondamentali per la, la nuova uh, dimensione dell'azienda sono fondamentali perché devono comprendere capire che eh, ehm, la, tra l'altro sono fondamentali anche nella fase delle indagini perché ehm, e sono proprio le, ehm, le, le, le indagini che possono utilizzare i lavoratori per capire quali, quali erano le dinamiche che c'erano precedentemente ma anche durante il sequestro o durante la confisca perché dall'interno Possono dare comunque uno, uno specchio dell'azienda della, dell stessa. E, e poi aprire un dialogo, perché sono i protagonisti poi in realtà. Cioè si parla sempre di lavoro, importanza del lavoro, ma il lavoro sono i lavoratori, sono persone, nome e cognome che hanno comunque vissuto in quell'azienda che possono non avere responsabilità. E va garantito magari una, una rimissione del circuito lavorativo, magari non in quell'azienda ma in un'altra azienda. La rete, la rete è... Eh, Dire, è eh, comunque la, ehm, la, la, la, la soluzione reale ed effettiva, perché ehm, è importante creare una rete tra aziende, eh, tra aziende sequestrate, aziende confiscate, è importante che ci siano comunque una disponibilità anche da parte di manager nel momento in cui è necessario, non è sempre necessario il manager, una buona parte delle aziende sono piccole aziende, sono bar, sono piccoli locali che non, in quali non c'è un manager. Una, um, una disponibilità anche da parte degli enti, degli enti locali per quanto riguarda anche i, gli artigiani che devono comunque, uno, uno nuovo, un elenco ad esempio di artigiani che possono essere disponibili, io parlo sempre con i missioni giudiziari il mio master è una piattaforma eh, eccezionale, ha questa fortuna di assistere a ehm, presentazioni di buone pratiche. E gli amministratori dicono, noi tante volte non abbiamo bisogno di manager, abbiamo bisogno di panettieri, di baristi che hanno il coraggio di venire e mettersi a disposizione per rigestire quel bar. In, in quel, ad esempio, mi sembra anche addirittura il bar del Tribunale di Reggio Calabria ha avuto dei problemi perché non c'era nessuno che andava a gestirlo. Mm? Eh, questo è l'elemento importante, riattivare una rete, ed è la rete che noi abbiamo sperimentato in fase di indagine e che è la rete che serve proprio per far funzionare queste aziende. E questa rete è una rete che ehm, eh, viene applicata, viene creata nelle buone pratiche e devo dire che anche una, ehm, questa indicazione è stata, e, e chiudo, è stata recepita anche nel progetto di riforma del codice antimafia che è partito dal progetto Io Rettivo lavoro però non, non voglio parlare perché appunto c'è chi par ne parlerà meglio di me eh, che è stato un po' un fulcro per estendere, per arrivare alla riforma eh, attuale che mh, fa sua proprio questi strumenti ehm, di, eh, di condivisione, di analisi dell'azienda, di possibilità di riattivazione e di rete tra le aziende, come elemento dei fondi, un fondo di garanzia per queste aziende, che in realtà non ha, hanno il sistema bancario completamente chiuso. È vero che quelle mafiose avevano il sistema mafioso, ma il problema è che quando si sequestra sono le banche che chiudono i rubinetti sono le banche, che non è il sistema mafioso, è il sistema bancario istituzionale. Eh, ieri c'era appunto l'avvocato Luca D'Amore che è adesso amministratore della, della cooperativa 29 giugno, ci ha fatto vedere i, i grafici, è impressionante, prima del sequestro e dopo il sequestro. Dopo il sequestro, dopo due giorni del sequestro, i rubinetti dei finanziamenti er, delle banche erano completamente azzerati. Come fa un amministratore a portare avanti un'azienda come la 29 giugno che... Ha un, un raggio d'azione immenso immenso a Roma ad andare avanti. Quindi questo fondo di garanzia è un strumento essenziale, peccato che non sia previsto, nonostante c'è chi l'abbia proposto anche come emendamento, anche un fondo per i beni immobili. Però questo è tutto un altro problema. Eh. Scusate, ho finito. Il progetto di cui parlava la professoressa si chiama Icaro e lo potete andare a leggere tutto anche su internet, eh, Icaro come il personaggio mitologico che voleva volare troppo in alto, però è un acronimo. E, Luciano Silvestri, beh, intanto chiederei, abbiamo parlato del, di questo progetto Riattivo il Lavoro mi sembra la persona giusta a cui chiedere come funziona e quali sono i problemi alla base e poi le vorrei chiedere magari di inserire questo discorso in un discorso più generale che mi preoccupa molto cioè eh, Sicilia, Portella, della Ginestra, eccetera, c'è stata una mattanza di sindacalisti una mattanza, arriviamo anche a Piola Torre, insomma personaggi della sinistra, eh, sindacalisti della CGL oppure personaggi della Camera del Lavoro eccetera, c'è stata una distruzione eh, però nello stesso tempo questo accadeva in anni in cui la sinistra, il movimento operaio, il movimento sindacale erano come sempre più forti, cioè nascevano leggi di tutela del lavoro, eh, siamo arrivati allo statuto dei lavoratori, eccetera. In questo momento storico mi sembra che invece il movimento sindacale, in generale il movimento operaio, è sempre più debole. Quindi eh, dobbiamo come... Eh, eh, anche questo problema della... Lotta alla mafia, dobbiamo come rassegnarci a vivere in tempi in cui non come dire sarà sempre più debole eh, la voce dei rappresentanti dei lavoratori. Questo come la vede. Ma eh, ha toccato, diciamo, quello che io considero un paradosso, perché in realtà mentre le vicende che riguardavano hanno riguardato. Quegli anni tanti sindacalisti di prima linea sono episodi che purtroppo accadono anche adesso. Il, il, il paradosso è che se non se ne accorge nessuno, eh, o pochi, perché noi abbiamo soprattutto al sud tanti sindacalisti che ricevono minacce, pallottole, incendi alla casa, alle, alle auto. E, c'è chiaramente il paradosso è perché effettivamente eh, questa storia, soprattutto delle aziende confiscate, della lotta alla mafia, eh, io la vedo come una, una questione eh, che è scarsamente considerata nella lotta politica, nell'agenda della politica allora siccome mi ha tirato per la gola da questo punto di vista, come si dice dalle mie parti, io lo voglio fare con qualche esempio che forse più dei de ragionamenti eh, rendano evidenti le cose e, e l'esempio è, è sul tema, sulle aziende confiscate. Allora, primo esempio ehm, io abito in Toscana ehm, in Toscana forse pochi lo sanno, ma c'è il bene più grande è confiscato dalla mafia, è a Suvignano, eh, in provincia di Siena, nelle splendide colline senesi, un, eh, un podere di 700 ettari, chi ha un po' di mestichezza delle metrature si rende conto perfettamente di cosa sto parlando, 12 casolari, una villa patronale, un agriturismo, quel bene è stato sequestrato ormai 12 anni fa forse di più, è stato per dieci anni in, in amministrazione giudiziaria, un bene straordinario, valore 30 milioni di euro, eh, io penso, me la cavo così, in un qualsiasi land della Germania quel bene lì sarebbe stato immesso sul mercato, reso produttivo, e dato lavoro a un bel po' di persone perché adesso quel bene ancora è lì fermo in amministrazione giudiziaria e, e dà lavoro a 4-5 persone che ne fanno manutenzione. Questo è un elemento di paradosso generale che intanto introduce una questione su, sulla necessità di rivedere la, legisla la legislazione perché l'amministratore giudiziario per tanti anni è stato quel cappellano seminara coinvolto in tutte le vicende palermitane con la eh, il giudice per l'asseguto eh, primo esempio, poi cerco di tirare un ragionamento secondo esempio eh, recentemente è stato sequestrato eh, a Palermo, in piazza San Domenico, il caffè San Domenico, a piazza centrale, pedonale. Eh, noi lì eh, siamo stati chiamati in, immediatamente perché accade questo, poi dirò del rapporto eh, vicende di, di beni sequestrati e, e organizzazioni sindacali e ci siamo fatti carico di aiutare l'imprenditore collettivo, lo siamo stati un po' anche noi in quel caso, imprenditore collettivo, perché abbiamo convenuto di realizzare nel giro di uno, due, tre anni, non ricordo, non ho fatto io personalmente l'accordo, una sorta di riemersione dal lavoro nero, perché quei lavoratori erano tutti al nero. Se tu le regolarizzi immediatamente, quel, quel bar eh, chiude, chiaramente. Eh, quindi eh, non è vero che, come mi sono son sentito a volte dire in qualche dibattito da qualche autorevole rappresentante dello Stato, ma il sindacato dove era? prima del sequestro, dove era? In quell'azienda mafiosa il sindacato non c'entra, non ti ci fanno entrare e poi dirò qualcosa a questo proposito. Quando arriva si ne fa carico e se ne deve far carico, ognuno deve fare un pezzo per sostenere, perché la riconquista della legalità ha un costo e in qualche misura... Tutti devono farsi carico di questo costo, il problema è che mancano i soggetti che di questo costo dovrebbero farsene carico davvero, le banche, ma le banche sono completamente avulse da un eh, richiamo alla propria responsabilità, ma per quale ragione eh, in tempi eh, passati hai concesso quel prestito senza preoccuparti minimamente a chi lo prestavi. Quando mio figlio va a chiedere un prestito per prendere casa perché vuole andare a convivere eh, su dalle sette camicie per poter dimostrare che eh, può onorare quel prestito. Cioè ci sono de, de, degli aspetti che, la, che, che, che la, la, la, il, il cambio di, di, eh, di regolamento, di, di, di, di norme, deve preoccuparsi di, di, di riassumere e le banche sono uno di questi soggetti che deve essere richiamato in causa per le proprie responsabilità. È assurdo che come si diceva un secondo dopo sia proprio quella banca che ha prestato con tanta facilità quel, quel denaro bussi alla porta dell'azienda confiscata per il rientro dal debito. Eh, qui insomma, se, se tutti devono sostenere un processo prima di tutto questo soggetto. Eh, terzo esempio eh, mafia capitale. Noi siamo di fronte ad un fenomeno a Roma che al di là delle cooperative note, arcinote ha coinvolto in questa vicenda oltre 5.000 lavoratori. Perché poi c'era il subappalto, c'era il fornitore, c'era Beh, devo dire che eh, in questa fase dei sequestri eh, di, di, di questo patrimonio produttivo non ci sono stati né morti né feriti dal punto di vista dei lavoratori, anzi in qualche caso si sono perfino incrementate le occupazioni perché eh no, eh, è chiaro se io prendo l'appalto eh, a quei prezzi per poi poter pagare la tangente dove, dove risparmio? sulla manodopera, sul costo della manodopera, ma anche sull'occupazione. In qualche caso eh, il Tribunale si è reso conto che forse si poteva aumentare l'occupazione. Perché non sono accaduti morti e feriti? Perché, devo dire, abbiamo fatto un protocollo eh, con il Tribunale di Roma, grazie eh, alla soggettività, in questo caso, del eh, suo Presidente. Eh, che ha capito che soltanto da una collaborazione fra i soggetti coinvolti, le organizzazioni sindacali, l'Union Camere, le, le, le rappresentanze di impresa, potevamo tentare di non fare morti e feriti, ma questo è un caso, tant'è che stiamo cercando, come anche qui a Bologna e in Emilia, di eh, realizzare le stesse eh, modalità di gestione dei beni confiscati con altrettanti tribunali bisogna fare in fretta però perché questo fenomeno di cui parliamo è in crescita esponenziale ormai ovunque eh, sono passati molti anni dalla calcestruzzo vicina eh, adesso eh, c'è di tutto in tutti i settori e di tutte le dimensioni ma voi pensate quarto esempio eh, nel 2013 è stato sequestrato al prestanome di Matteo Messina Danaro, tal Nicastri, eh, tutta la produzione dell'eolico. L'eolico è Sicilia, Calabria, Alto Lazio. Sapete quanto vale quel sequestro? Un miliardo e trecento milioni di euro. A chi lo diamo in gestione? A un amministratore giudiziario? E qui c'è un punto rispetto al quale ormai eh, la legge va cambiata, non, non basta più soltanto l'albo degli amministratori giudiziari che giustamente non possano essere come lo sono stati e come lo sono ancora soltanto eh, diciamo dei commercialisti che hanno la cultura del, de, de, dell'amministratore fallimentare. Se tu gestisci un'azienda devi soprattutto avere una cultura da manager, cioè la devi rimettere sul mercato, devi ricostruire una filiera, perché non c'è solo il problema delle banche, eh, c'è il problema che tu ti devi ricostruire clienti, fornitori, perché il sistema mafioso aveva i suoi e probabilmente quelli se ne vanno, anzi sono i primi a fuggire, rimani solo tu a dover ricostruire questa, questa cosa e, e voglio fare questa precisazione della differenza fra sequestro di primo grado e confisca definitiva il problema è intervenire nel sequestro di primo grado perché poiché tutto l'iter processuale dura mediamente otto anni tu non puoi intervenire dopo otto anni è finita la storia devi avere la forza di intervenire subito in quel preciso momento e ricostruire le, le, le possibilità e le opportunità quinto esempio eh, il centro commerciale Olimpo a, a Palermo, un esempio virtuoso perché lì i lavoratori hanno deciso di, costru di costruire una cooperativa che ha preso in gestione quel centro commerciale, sta andando bene, incrociamo le dita, ormai da anni, eh, perché poi devi fare conti quando fai questa, questa cosa con la mafia che mica sopporta tanto volentieri e bene l'idea che quel bene che prima gestiva lo ha preso qualche altro e dà dimostrazione che si può fare in un altro modo che non quello mafioso e quindi fa di tutto, non solo ti toglie l'acqua ma a volte ti incendia, a volte come, come è successo a Corleone alla cooperativa Lavoro e non solo che ho incrociato nel lontano 2004 dove all'inizio ha avuto le viti tagliate, ha avuto eh, la produzione di, di, di, di altri prodotti agricoli bruciati, quindi la reazione della mafia è violenta perché, e, e, e finisco questa parte e poi accendo rapidamente alla questione di io riattivo il lavoro, eh, perché dobbiamo aver presente che la mafia è, eh, agisce prima di tutto perché ha un interesse economico e l'intuizione di Piola Torre è chiara a tutti, cioè bisogna intervenire per togliere quel potere economico perché è quello soprattutto che interessa la mafia. E poi però esercita questo potere attraverso il controllo sociale del territorio. Dal lavoro si sostituisce allo Stato, eh, organizza una rete di consenso. Allora il problema è come tu metti insieme lo Stato, la società civile, le forze sane per contrapporre a quel controllo sociale un altro controllo sociale. Questa è la scommessa, altrimenti non vinciamo. Questo è il punto, eh, è il punto vero. E eh, io, riattivo il lavoro, ho cercato nel 2012, ormai sono tanti anni, raccogliendo le firme per una legge di iniziativa popolare come dire, di scuotere l'albero che era fermo, eh, non dava più frutti, non c'era più un dibattito, una discussione che fosse all'altezza. Tutte queste cose che ho cercato di eh, raccontare con degli esempi sono in qualche misura contenute in quella prima proposta di iniziativa popolare. Dico prima perché poi si sa, purtroppo, cioè noi l'abbiamo fatto con spirito di servizio. Soprattutto Anche perché cominciavamo ad essere tirati per la giacchetta da tanti lavoratori che appunto come dicevi tu eh, ci venivano a dire ma quando c'era la mafia lavoravamo, arriva lo Stato non si lavora più, ce ne si è carico. Abbiamo cercato di capire quali erano i punti deboli, quindi il, il, il, il tema degli amministratori, il tema dei crediti, eh, il tema dell'imprenditore collettivo, insomma tutti questi questi aspetti che sono emersi negli esempi che ho fatto, abbiamo cercato di proporli nella legge, poi eh, si sa la politica, anche lei non soffre molto il protagonismo degli altri e noi non avevamo eh, chiaramente questo spirito e, e allora c'è stata una proposta di legge parlamentare, una seconda legge di proposta parlamentare, la discussione, si è allargata a tutto il sistema del codice antimafia, in ogni caso quella legge eh, che riforma il codice antimafia, quindi una legge che è diventata molto più grande, è passata in prima lettura alla Camera, e al Senato, ma io temo che sia su un binario morto e bisognerà riprendere un'iniziativa politica, purtroppo mi dispiace dirlo, in maniera tale che quella discussione al Senato si concluda rapidamente e dia a questa eh, problematica, che è un problema enorme del Paese, perché se il Paese non riconquista eh, traiettorie di legalità, non ce la fa a, a ricostruire il proprio futuro. E questo è uno dei temi trasversali, enorme, che eh, eh, ci, ci, ci dà, ci consegna una responsabilità perché. Eh, sono temi di natura eh, lavorativa, occupazionale economica dal quale il paese può, può, può ripartire questo è un po' il, il senso della traiettoria, del percorso che abbiamo cercato di fare naturalmente eh, ci saranno ci sarebbero tante altre aspetti sui su quali sarebbe interessante ragionare però noi insomma colgo l'occasione di di di di questo, di questo evento, perché con avviso pubblico, peraltro, collaboriamo già da molti anni in, questo, in questa vicenda, per accennare alla questione, accenno soltanto alla questione dei beni, dei beni materiali, le case, le abitazioni, i beni eh, mobili, immobili, scusate. Perché qui c'è un altro problema, l'assegnatario diventa il comune ma con questa situazione eh, di, eh, di regole e di eh, diciamo, eh, decremento delle, de, de, delle risorse che arrivano con la legge di stabilità ai comuni guardate non è semplice, semplice rimettere un patrimonio enorme che abbiamo, pensiamo a Palermo dove quel patrimonio se ristrutturato potrebbe risolvere in gran parte tutto il problema abitativo e, e, e sociale, ma non ce la facciamo, non ce la si fa perché eh, non c'è nessuna eh, traiettoria che sostenga quell'investimento eh, per rimettere sul mercato... E, e, e per sostenere bisogni immensi che ci sono anche da un punto di vista abitativo. E la legge in qualche modo cerca di farsi carico anche di queste problematiche ma ripeto è ancora ferma. Sembrano tutte cose molto interessanti. Ora abbiamo qui un magistrato, Andrea Tarondo, è sostituto procuratore a Trapani. Gli chiederei magari prima di tutto di eh, illustrarci la, la, la vicenda del re dell'eolico o qualche altro caso che la vicenda del cosiddetto re dell'eolico, la Nicastri, eccetera. Oppure qualche altro caso di sua conoscenza di eh, diciamo, intervento, mh, procedimento di misure di prevenzione il caso concreto di applicazione che ha dato magari buoni risultati, cattivi risultati eccetera e che, e che sia abbastanza impressionante per dimensioni. Vi dico solo una cosa, qui siamo in Emilia, ehm, c'è sempre anche l'equivoco che quando si parla di mafia si parla di cose lontane che riguardano gli abitanti di Locri o di Corleone. In questo momento è commissariata, cioè l'ente Fiera Milano ha avuto una sua controllata al 100% che è stata commissariata perché controllata da prestanome perché praticamente faceva eccessivi favori a una società che era assolutamente mafiosa, eh, gli ambeccati che portavano i soldi in nero in macchina in Sicilia a, a, al capo mafia e hanno fermato un avvocato tra l'altro, cosa divertente, e gli hanno detto ma scusi lei cosa ci fa con 390 mila euro in macchina nel baule? avevano già le, le intercettazioni che erano il nero dell'impresa dell mafiosa che veniva portato al capo mafia. E lui si è difeso dicendo che erano le sue oneste percelle di avvocato incassate in nero. Quindi l'alibi dell'avvocato era il nero. Chiaro? Quindi, fantastico. Presidente della Camera Penale di Caltanisseta, mi pare che fosse. E, o allora è stato da poco. Questo tanto per dire che riguarda... adesso siamo arrivati, visto che dopo l'intervento dell'antimafia non è cambiato niente, a questo punto direttamente c'è il settore allestimenti dell'ente fiera di Milano, quindi la più importante fiera italiana come bilanci eccetera, la più, una delle più importanti società pubbliche della mitica Lombardia locomotiva dell'azienda Italia che in questo momento è sotto commissariamento perché facevano troppi favori a Cosa Nostra, chiaro? Il tra l'altro, adesso la dico tutta perché insomma sono dell'Espresso, siamo famosi per non mandarle a dire, l'ente Fiera di Milano è storicamente un feudo di CL. Io continuo a schifarmi di quanto sono criminali alcuni dei dirigenti, cioè c'è una base c'è Lina eh, bravi cristiani, famiglie per bene, eccetera, eccetera, ma la dirigenza di CL sembra un braccio del lucciardone, cioè non ce ne sono pochi rimasti a piede libero e il, la loro azienda in cui nominano tutti i consiglieri di amministrazione da una vita, che dovrebbero essere gente che ha nel cuore qualcosa di più che semplicemente la legalità, dovrebbero avere nel cuore addirittura i valori cristiani, questi qua facevano i favori a cosa nostra. È una cosa vergognosa. E sono al governo, come è noto, sono una stampella di del governo attuale. Va bene, scusate, mi sono un po' sbraccato. E, mh, sottolineo anche così, per gettarci un po' di fanghetto addosso, che i messaggi tra me, e avviso pubblico, in questo momento avvenivano, come avete potuto vedere, tramite pizzini, tanto per restare... c'erano i piccoli pizzini, quindi... <ride> E quindi chiederei qualche esempio positivo e poi le dico subito che le farò una domanda anche sulla, nella sua qualità di imputato, come, come, vorrei parlare anche di, dei cattivi insegnamenti che arrivano da Palermo. Ecco. Grazie, eh, devo dire che mh, è stata una mattinata interessantissima, dal primo all'ultimo di questi interventi eh, sono stati per me e credo per tutti un arricchimento importante perché eh, stiamo parlando di un tema eh, delicatissimo, fondamentale su cui credo si giochi la credibilità dello Stato nella lotta alla mafia e si giocano anche molt per molti aspetti Alcune questioni importanti che riguardano questo mercato. Ci sono le aziende che operano fuori mercato, c'è il mercato che reagisce estrito dall'azienda appena viene sequestrata e c'è da chiedersi ma come funziona questo mercato? Che cosa succede in realtà nel mercato dove poi tutte le aziende si muovono e, e operano? Cerco di essere sintetico e breve, le cose sono molto interessanti, fino anche alla questione degli esempi come amministriamo l'eolico. Questa settimana abbiamo fatto un'udienza al Tribunale di Trapani per discutere del piano eh, aziendale di un'azienda per capire, ci siamo messi il Tribunale, il Pubblico Ministero e anche i consulenti del, del, mafioso, di per, del, del mafioso di turno per capire come partecipare all'asta per l'assegnazione dei megawatt in tutta la Sicilia che c'è in, in questi momenti. Quindi situazioni, devo dire, veramente di sfida. Però vorrei partire da un, da un punto che eh, sarà la mia conclusione e ve lo dico subito. L'amministrazione dei beni confiscati alla mafia, quindi la parte successiva al sequestro e alla confisca così, è ancora lotta alla mafia e non ce lo dobbiamo mai dimenticare. Non è che i magistrati, il, i tribunali hanno confiscato e adesso è solo un problema economico, come fare a stare in piedi questa cosa? Perché le aziende confiscate che funzionano, e c'è l'esempio della calcestruzza ricina e ne riparlerò, è giustissimo quello che diceva, non sono più quei tempi della de, de, de fine degli anni 90 in cui c'era un impianto di calcestruzza, adesso stiamo parlando di un miliardo e trecento milioni, stiamo parlando che solo... Nella provincia di Trapani sono stati sequestrati quasi 4 miliardi di valore di aziende, sono cifre incredibili e che vi fanno capire che impatto può avere questo tipo di forza economica che ha la mafia nei confronti del territorio e vi fa capire, che bisogna tenere presente un altro dato, che questa è solo la punta dell'iceberg, quello che abbiamo scoperto e come dimostrano i furti, le rapine e anche i reati più banali, quello che scopri è sempre una piccola frazione di quello che è la realtà. Quindi stiamo parlando di qualcosa che riguarda tutti e riguarda chiaramente tutto il territorio nazionale, tutto il territorio europeo, perché oggi le distanze si sono accorciate in questa nostra società i, la polizia tedesca viene in Sicilia a capire gli omicidi che avvengono in Germania perché è lì la radice e i contatti ci sono sia sul piano meramente criminale che ovviamente su quello economico, quindi il punto fondamentale e cercherò di spiegare perché si deve continuare a ragionare sempre in questi termini cioè comunque che la presenza di un'azienda che funziona sul territorio è una bandiera della legalità io faccio pochissimi esempi. Uno è questo, qualche tempo nel settore del calcestruzzo, il più piccolo e poi lo andiamo a vedere anche nei settori economici più, più importanti. Il, un imprenditore du, pochi anni fa eh, voleva costruire, un, realizzare un'opera, case credo, un'opera edilizia, in un comune della provincia di Drapari è andato dalla polizia, aveva gli amici, dice ditemi dove devo andare a comprare il calcestruzzo in questo comune perché non voglio andare dai mafiosi. La polizia gli ha risposto vai dove vuoi, sono tutti mafiosi. Va bene? Questa è la situazione. In quel comune non avevamo Castelvetrano non avevamo ancora fatto dei sequestri e confischi nonostante nella provincia di Trapani ne abbiamo fatto, perso il conto le ultime 13 imprese nel settore del calcestruzzo, ma sono molte di più contando quelle che sono fallite in passato. Quindi la presenza di un'impresa che funziona e che è possibile amministrare con una cooperativa dei lavoratori, eccetera, è l'alternativa di legalità in un territorio dove altrimenti non hai alternativa di legalità. Quindi questo è fondamentale, al di là di quello che rende, non rende, funziona, non funziona, perché sono situazioni che funzionano. Ora, il ragionamento che io farei è questo, cioè noi diciamo, e abbiamo detto giustamente, ma eh, l'impresa prima di essere sequestrata e confiscata, eh, non ha i costi eh, del lavoro, almeno ce c'è hanno costi in nero, sicurezza sul lavoro, opera spesso in regime fiscale eh, in nero, fatture false, si scarica i costi eccetera, il problema dei rifiuti lo, lo bypassa, c'è una serie di, di elementi che chiaramente consentono all'impresa di prosperare, L impresa mafiosa, arriva il sequestro e ci troviamo i controlli, gli amministratori che che Si trovano nella situazione, io ho visto villaggio turistico, non aveva gli scarichi, tutto, abusi edilizi, situazioni di, di lavoro compromesse, però se lo chiudi fallisce subito perché chiaramente hai le spese. E quindi l'amministratore che fa la conferenza di servizi alla prefettura per cercare di dire vabbè, stiamo mettendo a posto tutto, proviamo a proseguire. Questo è l'unico modo per funzionare. Cosa succede allora quindi in questo mercato? Che è un mercato dominato dalla corruzione perché tutti questi fenomeni alla fine fanno capo al fenomeno della corutela che è poi quella zona che sta all'esterno della mafia che ha un peso autonomo a volte è direttamente legata alla mafia, a volte c'è un rapporto simbiotico eccetera, ma che caratterizza il nostro mercato e se non riusciamo ad affrontare il tema perché, perché, perché non vengono a fare il controllo in tema di rifiuti, in tema di scarichi in tema fiscale in tema di, perché c'è perché la mafia è in grado di inibire questo, questo sistema e questo sistema di corruttela per esempio è quello che è dietro al miliardo e 300 milioni dell'eolico di un imprenditore che è partito nel 99 che vendeva condizionatori d'aria ad Alcamo condizionatori d'aria ti finiva a installare i condizionatori e dopo dieci anni ha un miliardo e 300 milioni di, di, di, di patrimonio, perché? perché tu, impresa eh, grande impresa straniera di, nel settore dell'energia che vuoi venire a fare prima l'impianto eolico adesso sono un po' desueti si, va, si è andati al fotovoltaico in Sicilia autorizzazioni, cose vendita del terreno eccetera non ne venivi fuori io ho visto una volta in un'udienza sembra un imprenditore danese che si era quasi messo a piangere e dice ho provato a a rompere con questi e mi hanno messo in ginocchio finanziariamente con le banche danesi che mi hanno dato tre mesi per l'investimento, se no eh, eh, vanno a monte milioni di euro di investimento. Tu mafia riesci a controllare quindi questo sistema che so che è quello delle autorizzazioni, che poi tutte le cose vadano, che il tuo investimento prosegue, e quindi vendo poi la, la società chiave in mano, autorizzata a costruire 35 paleoliche finanziate, che io l'ho vista in udienza, c'era cioè il progetto con le 35 paleoliche che sbattevano le pale una con l'altra, cioè le avevano messe talmente vicine che si scontravano, dice ingegnere ma come hanno fatto a finanziare, autorizzare questa cosa? Eh, <ride> autorizzata... La, la, il parco eolico con le palle che sbattevano una colata poi ovviamente l'hanno spostato dove avevano pensato all'inizio, le hanno allargate e le hanno realizzate. Vendono quindi, guadagnano e vendono il prezzo della corruzione, del fatto che tu non ce la riesci e io, e io riesco a realizzare questo e quindi eh, passi da me per creare questo. Questo in, in questo settore come in tutti gli altri settori in cui mano a mano ci si può andare a indirizzare. Allora, qui sta il vero problema. E qui, e eh, questo è un tema che non possiamo affrontare oggi, ma dell'inadeguatezza del nostro sistema a colpire questo tipo di fenomeni che caratterizza tutto il Paese. Ed è il sistema con cui la mafia è passata da un controllo del territorio soltanto violento, che è il primo livello ed è, e, e, e comporta un'aggressione più grave, come quella che ha subito il dottor Antocci che è gravissima, ma la mafia funziona ancora meglio quando non ha bisogno di arrivare alla violenza, quando al posto suo, al posto di Antocci c'è uno che si prende la sua fetta di torta e funziona tutto bene, non ci spara nessuno, non ci sono i titoli sui giornali eccetera, questo è Matteo Messina Denaro, Matteo Messina Denaro, attualmente forza, for, probabilmente il boss più importante di tutta cosa nostra che abbiamo nella provincia di Trapani, ha a suo carico non soltanto la collaborazione alle stragi in tutta Italia, Roma, Milano, Firenze e un piccolo cimitero che ha provveduto a realizzare personalmente sparando, quindi ha la violenza nel suo DNA, ma non fa più omicidi, o li riduce al minimo, perché questo non serve... Al, agli interessi della mafia in questo momento, è l'estrema razio, se, se spari per le strade in continuazione te le, te, il ministro dell'interno te la deve mandare più polizia, più magistrati eccetera, se il meccanismo funziona senza bisogno di arrivare alla violenza o lasciarla all'estrema razio, ecco che hai il sistema con cui si, in cui si è evoluta la mafia attuale, un sistema dove il controllo economico del territorio, il controllo attraverso anche il sistema della corruttela è quello che funziona meglio. Bisogna che al posto di Antocci ci sia un corrotto e allora funziona, non so come ci è arrivato lei lì. Perché il sistema? Perché il sistema, Perché il sistema? Perché il sistema della corruzione, ricordiamocelo è un sistema molto evoluto che va a incidere sulle carriere, quello è l'aspetto fondamentale, va a incidere sulle carriere e ormai il corrotto che viene preso, la mela marza eh, su cui poi tutti poi si possono come dire, lavare la coscienza, è ormai come lo spacciatore che sta all'angolo della strada che viene arrestato e l'organizzazione può accettare l'arresto di mela marza e si fa un po' di galera poi, e poi lo aiutiamo dello spazio Quindi il nostro, il nostro meccanismo attraverso il quale ogni tanto qualche successo a livello di corruzione ce l'abbiamo non va in, a incidere il sistema perché non incide su un sistema delle carriere. E noi dobbiamo tenere presente che la gestione dei beni confiscati alla mafia è pubblica amministrazione e come tale soggetta a questo attacco massiccio, per cui ne vedremo delle belle in futuro se non mettiamo mano, se non eh, corriamo ai ripari. È il problema fondamentale purtroppo e non si risolve se non con un sistema che diventa... Virtuoso e mettere le persone giuste al posto giusto e non i corrotti che fanno carriera o quelli che vengono messi in quel posto per garantire il sistema della corruzione perché purtroppo è questo è un sistema molto più complesso che aggredire il singolo elemento di corruzione perché un uomo al posto giusto cambia tutto e l'abbiamo visto e lo vediamo il prefetto di Trapani Sodano che si è messo a capire perché fino a quel momento i beni della mafia rimanevano nelle mani dei mafiosi, ha cambiato tutto, però poi è stato cacciato via da Trappa e quindi questo ci fa capire come la competizione, il problema si trovi a un livello altissimo, si, si, si giochi a un livello altissimo anche dei livelli dell'amministrazione e della politica, livelli in cui la mafia interlocuisce spesso attraverso la massoneria deviata che è una uno sport eh, tipico nelle delle zone dove, dove lavoro io si, si rapporta col potere politico e riesce a ottenere risultati in termini concreti ora da un punto di vista della gestione dei beni confiscati è tardi, cerco di ridurre il più possibile quello che volevo dire la magistratura fa parte di questo sistema e purtroppo in certi casi ha ah, in questo caso ha ah, chiaramente, chiaramente venuto meno al proprio dovere, è in corso di accertamento, ma stiamo parlando di, di un sistema eh, che era sotto gli occhi di tutti. Come è sotto gli occhi di tutti che oggi ci sono tutta una serie di situazioni che riguardano la gestione di beni confiscati anche nella provincia di Trapani, che vedo io, gravissima, in cui... Eh, le scelte che vengono fatte sono sbagliate, spesso fanno sì che i beni vengano affittati, vengano venduti a mafiosi di nuovo. Eh, eh, questa è la situazione che ci troviamo davanti, sempre perché non ci sono le persone giuste al posto giusto. Ultimo esempio: la calcestruzzericina è un esempio vecchio che conoscono tutti, eccetera. La calcestruzzericina sta tentando di costituire il nucleo di un nuovo, una nuova idea di amministrazione dei beni confiscati che è quella di mettere le aziende in rete, in consorzio, perché soltanto aiutandosi con le competenze, con... Il capire il territorio e lottare contro i tentativi di infiltrazione che sono la regola, cioè il giorno che noi confischiamo la mafia comincia a pensare a come ri riconquistare quel bene mafioso, a come fare in modo comunque di continuare a guadagnarci con le commesse eccetera, di come eh, arrivare all'amministratore giudiziario, di come arrivare... Questo, questo tentativo è stato quello di creare un consorzio ed è un esempio che secondo me potrebbe fu funzionare per tutti gli altri settori merceologici, cioè il concetto è che abbiamo tante imprese che, eh, che operano nello stesso settore, quella che viene sequestrata e che da sola come giustamente si diceva prima non riesce a reggere il mercato, facciamo in modo che trovi un contesto che la possa accogliere, che insegni come fare ai lavoratori a creare una cooperativa, che la inserisca in un circuito virtuoso. Abbiamo 13 imprese nel settore del calcestruzzo nella provincia di Trapani, alcune fallite con i mezzi che arrugginiscono. Facciamo un consorzio, creiamo un, un centro che tiene per esempio i mezzi più importanti e costosi a disposizione di tutti quanti, abbiamo la società che produce il calcestruzzo, abbiamo la cava, li mettiamo insieme e reggono nel mercato. Ora noi troviamo il più grosso ostacolo per andare avanti su questa cosa nell'agenzia dei beni confiscati, che non abbiamo nominato fino adesso, ma vi dico soltanto questo, solo in sintesi, che se in passato erano gli interventi mafiosi eccetera, che stritolavano o tentavano di stritolare la calcetruzza, oggi non vorrei che queste imprese che tentano di avere idee nuove vengano stritolate dalla burocrazia o dal fatto che... Magari c'è anche un problema proprio anche di strutture, di essere in grado di, di, di, di, in po con pochissime unità, di fare fronte a scelte che sono eh, ovviamente di moltissime imprese. Ma questo è l'unico modo, mettere in, in rete e trovare soluzioni nuove di collaborazione, contatti. Io sono del parere che sia necessario sempre che l'impresa trovi a livello di province dei nuclei a livello di prefetture, in cui si mettono insieme le, le, le competenze, in cui l'amministratore riferisce, in cui la polizia è in grado di dire attenti, questo settore c'è questo tentativo di infiltrazione, in cui si scambiano le conoscenze in modo tra virgolette interdisciplinare, altrimenti non si può reggere il tentativo mafioso di infiltrazione. Ma soprattutto bisogna eh, implementare questi nuovi sistemi di gestione perché sono gli unici che possono funzionare, altrimenti le aziende stanno fallendo tutto un disastro, un disastro a livello anche sociale. Io vedo l'unico modo è ho visto l'altro giorno salvataggio di questo villaggio turistico come abbiamo un'altra società confiscata dove c'è un, un albergo, i lavoratori naturalmente deve aver avuto il tempo di vedere che hai cacciato tutti i mafiosi perché altrimenti non lo puoi fare ma la società che già da un po' che lavora dove i mafiosi sono stati calciati ha fatto una cooperativa e ha gestito l'altro ha affittato i beni della, di quella che abbiamo appena sequestrato perché quelli sappiamo chi sono, sappiamo che sono in grado di farlo hanno il know how nel settore alberghiero perché altrimenti non ci puoi mettere quelli della calcestruzia ed è solo questo il sistema che funziona un'azienda che aiuta l'altra in una logica di rete che deve essere aiutata dalla, eh, da, da chi prende le decisioni e in questo caso deve essere il passaggio necessario è la sburocratizzazione del, eh, anche delle procedure o comunque della mentalità che deriva dalla, anche nella gestione dell'azienda per i beni confiscati, problemi che noi abbiamo rappresentato io come quelli della Calcistuzzi e Gina alla, alla commissione antimafia, cioè è un problema fondamentale e sono esperienze che possono essere eh, portate anche altrove. Tenendo presente che se non ragioniamo in modo nuovo, se non troviamo soluzioni nuove come quelle che sta studiando la professoressa Pellegrini a Bologna, che è un apporto fondamentale, se non ci inventiamo qualcosa di nuovo andiamo verso un disastro che è un disastro economico, è un disastro di spazio che viene lasciato alla mafia ed è un disastro di immagine perché la gente di fronte a questo fallimento o di fronte a dei disastri gestionali come quelli del tribunale di palermo la gente dice va bene, era meglio la mafia questo non lo dobbiamo fare abbiamo però un problema capire qual è questo questo lago in cui nuotano queste imprese capire come mai c'è questo fenomeno delle, delle, delle imprese mafiose che prosperano in un sistema che non fa controlli e capire quindi che caratteristiche ha questo mercato questo è un tema cioè con le aziende confiscate siamo riusciti a far emergere un fatto che riguarda l'intero mercato, un problema che ci dobbiamo porre al di là del problema mafioso perché sono vizi di un mercato di cui la mafia approfitterà a sud come a nord, in Sicilia dire, 4 miliardi sequestrati in una piccola provincia come Trapani significa che la mafia ha un potere economico enorme, questo arriva, sta arrivando al nord e arriverà al nord se non è già arrivato e ancora non l'abbiamo visto. Questo è il tema su cui, eh, su cui investigare, su cui interrogarci, che è un tema che è legato alla criminalità organizzata e va oltre. E dobbiamo stare attenti che il tema della corruzione diventerà un tema anche di interesse nel settore della gestione dei beni confiscati. Grazie. Beh, mi sembra molto bella questa idea della corruzione quasi come premessa ambientale, come sistema ambientale all'interno del quale prospera la mafia. Dato, avevo intervistato un economista che diceva proprio che analizzando mafie di tutto il mondo eh, diceva che non, ci, ci sono casi in cui c'è corruzione senza mafia, vedi Tangentopoli, ma senza un, un sostrato di corruzione non c'è l'organizzazione mafiosa, cioè consideravo quasi una premessa tecnica. E direi che con questo siamo saliti molto in alto, mi è arrivato un pizzino, un stadio Provenzano, che dice che ormai sono le 13 e dobbiamo chiudere, io ho pronto ovviamente 50 domande cattivissime, però adesso devo rinunciare a farle, e ci scriveremo magari e vorrei invitare tutti come dire, a restare in rete, a, a continuare a vedere cosa combina viso pubblico, cosa eh, fa ognuno di noi cercando di restare come in rete, cercando di restare. Eh, non da soli, ma all'interno di un movimento, come si diceva una volta. Bene.